Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata di Quaderno Divino. Nuova puntata, a quanto pare non tanto possibile, perché Antonio doveva esserci qui, però immagino che qualcosa lì è successo. Quindi... uomo oh, di poca fede! Oh, no, di poca fede. Ma... Però mi devi avvisare... Buongiorno a tutti, mi devi avvisare, ciao. Il lavoro è prima no? il lavoro Sono sicuro prima. che facevi qualcosa di extra lavorativo. No, è che io ti aspettavo in cantina da vinamento e te mi sorprendi <ride> con questo, questo, questo, questo scenario. Oggi doveva cominciare il velo, per quello ti ho pensato che era una buona sì, opportunità. Invece... Invece ci sono i telefoni, mi devi telefonare. Ok. Lavoriamo, diamoci da fare, diamoci da fare, diamoci da fare. La parola è tutta tua. Sei gentile. Cosa, cosa di bello assaggeremo allora, oggi? Allora, eh, bel tempo, bel tempo, fresco, dobbiamo bere un vino fresco. Eh, siamo in Toscana, Italia Toscana, per la precisione mh, al sud della Toscana, in Maremma. Scansano, provincia di Grosseto, la terra del Morellino. Ma noi oggi non assaggeremo un Morellino, la prossima volta magari. Uh, il vino che andiamo a um, degustare oggi è un Vermentino Doc, uh, siamo uh, come dicevo prima a Scansano, l'azienda è provveditore di Bargagli, della famiglia Bargagli e questo vino si chiama il Bargaglino quindi è un po' il piccolino di famiglia. Eh, questa è un'azienda che ho conosciuto più o meno tre anni fa, è stata una delle prime aziende a entrare in catalogo di abbinamento, eh, persone simpaticissime, eh, a parte il vino hanno anche una produzione di salumi molto buoni eh, e prodotti da, forno. prodotti da forno, quindi classici cantuccini, gli anicini e via, insomma, a tutto tondo. Se andiamo a farci una gita diciamo che possiamo uscire soddisfatti. <ride> Il capostipide è Alessandro Bargagli, adesso comunque in azienda c'è anche Cristina e sua figlia, simpaticissima. E, e appunto questo è il vino bianco dell'azienda. Hanno altri vini che sono tre morellini e poi abbiamo anche un appassito passito di tufo. Allora, Interessante, mai cos è sentito? Cosa Incominciamo a mescere. Tutto tuo, devi recuperare il tempo perso. Eh già, abbiamo fatto una corsa, abbiamo fatto, ma siamo arrivati delicato anche nello scendere nel bicchiere, allora innanzitutto eh, abbiamo detto che questo è un vermentino doc ma sono presenti anche altre uve, altre uve a bacca bianca a seconda delle annate inseriscono, possono inserire dello chardonnay, del brocchetto, dell'ansonica eh, consentito, tutto consentito da disciplinare, guardiamo subito il bicchiere Qua siamo col classico giallo paglierino Abbiamo, siamo, è un 2014 avevo dimenticato l'anno è un classico giallo paglierino possiamo notarlo subito però c'è un particolare che poi presumo ci verrà confermato anche quando lo assaggeremo. tu hai notato che nel bicchiere ci sono eh, c'è un piccolo perlage piccolo, sottile, sottile, sottile esatto. che è strano per un vermentino ma ne parleremo mentre andremo avanti nell'assaggio quindi giallo paglierino naso, un profumo gradevole direi invitante, fresco, quello che mh, predomina in questo vino è la freschezza, sì. Secondo me. frutta fresca infatti, frutta fresca assolutamente e c'è anche una discreta nota di mineralità a mio parere, giustissima, sì, d'accordo, viene fuori abbastanza prepotentemente, mm. allora, assaggiamo? Abbiamo la conferma di quello che, avevo, che ci avevano detto gli occhi. Questo vino è, come direbbero i francesi, leggermente pétillant, quindi ha questa effervescenza naturale eh, che comunque la, la, la, la, gli dà questa nota ancora più fresca. Eh, avrei notato sicuramente che al palato emerge subito... Questa, la mineralità, sì. che va addirittura a coprire il tono dell'acidità. Si sì. dice subito la mineralità è... Eh, ottima sapidità anche. Sicuramente. Siamo comunque eh, delle vicinanze del mare, siamo sì. in una zona molto vicina al mare, quindi il territorio dà sicuramente la sua, la sua impronta. Gradevolissimo, secco secco deciso. deciso finisce finisce proprio bruscamente ma la sapidità è di una lunghezza quasi incredibile vino da bere fresco vino da bere fresco vino da bere fresco anche nel senso non è un vino da lunga conservazione questo è un 2014 lo andremo a consumare nel corso del 2016, già nel 2015 chiaramente era più che, più che, più che buono, direi che non, non è consigliabile portarlo oltre fino al 2017, anche se comunque sicuramente non va male. Mi, mi vengono idee sull'abbinamento, ma preferirei sentire il tuo parere. Ma allora, l'abbinamento, chiaramente come aperitivo non, non sto in qualsiasi caso. Ragioniamo sulla zona, lo possiamo sicuramente accostare a dei piatti a base di pesce, eh, però, non piatti troppo impegnativi, quindi. Eh... Sì, considerando che non è un vino molto persistente? Esatto, cioè il, con la sua, sua sabilità è lungo, ma non ha, non ha una, una personalità. Ammazza cibo. Scusami il pazienza. Sì. Eh, quindi, con dei piatti di pesce alquanto delicati, potrebbe andare bene con dei crostacei. Anche con dei crostacei eh, senza l'uso però di salse eccessivamente sapute. Esatto. Eh, esatto. No. Anche se questa leggera effervescenza, comunque una, una, una piccola pulitina, un po' di pulizia la fa in qualsiasi caso. Quindi aperitivo. Uh, piatti a base di pesce anche carni bianche non esageratamente sì. lavorate quindi gusti forse, delicati. forse anche qualche formaggio non, eh, non sì, stagionato qua, esatto non, non, roba, non roba stagionata uh, io l'ho assaggiato con i loro chiaramente quando sono naturali con i loro salumi eh, è stato un incontro cioè, questa gente è gente che come piace a me no? sono molto schietti quindi tu arrivi lì se loro hanno tempo ti dedicano tutto il tempo che hanno Se non hanno tempo dicono "Ripassaci Ci vediamo un'altra volta <ride> Quel giorno lì quando siamo andati ero con, ero con un amico eh, E il signor Bargagli era abbastanza di fretta eh, Poi quando ho capito che potevamo essere Potenzialmente dei buoni clienti Io non ho detto subito quello che facevo ci ha fatto sedere, ci ha incominciato a tagliare salami affettati e tutto e di là è nato questo rapporto che veramente adesso io quando ho bisogno di qualche, qualche fornitura da loro è, è praticamente... È fantastico, è e questo è il mondo del vino e dei produttori. Eh sì, sì, sì. E, ottimi prodotti, e generosità nel condividere le esatto. conoscenze esatto. e in invitarti a degustare anche sui prodotti a livello di cibo, quindi fantastico. E come cosa possiamo dire sul prezzo di questo All vino? A livello di prezzo questo è un vino che resta... Sta in catalogo di avvinalmento intorno ai 9 euro. euro. Siamo su quella fascia di prezzo lì. Ottimo. Eh, boh, quindi... Per chi non conosca il vitigno, e eh, neanche il vino in particolare, troverà una bellissima sorpresa. Una Soprattutto sorpresa. quelli che gradiscono i vini sapidi, di... sì, ris... esaltare quella caratteristica. Il Vermentino è uno dei vitigni più presenti sulla fascia tirrenica. No? Quindi noi partiamo dalla Ligure, scendiamo per la costa tirrenica, arriviamo poi anche in Sardegna, ma ogni zona in ogni zona ha una sua propria personalità. Questo è un vermentino completamente differente da tutti gli altri vermentini che io ho assaggiato, che anche tu l'hai assaggiato, anche perché appunto, come ho detto prima, ci sono degli inserti di altre uve. Fantastico Antonio, se non fossi perché sei arrivato in ritardo sarebbe stato perfetto, però ci siamo perdonati tante cose che non allora, c'è problema. Allora, come ti dico, amici, salute salute, salute, salute amici, saluti, amici. Salute, alla prossima! <ride>